ciao a tutti è un piacere essere qui con voi per chi non mi conosce il mio nome è rossella pani oggi faremo una lettura angelica valida per una settimana a partire dal 2 gennaio al 9 gennaio 2023 auguri di buon anno anime infinite veramente che quest'anno possa essere per voi pieno di soddisfazioni di veramente che possiate raggiungere tutti i vostri sogni eh, dell'anima ma anche personali eh, prosperità abbondanza e salute perfetta volevo mh, prima di iniziare informarvi eh, che ehm, eh, questo venerdì Ok, venerdì pomeriggio alle ore 15.30 eh, farò un lavoro straordinario in diretta con Logos Healing. Quindi chi è interessato eh, si lavorerà sul tema del, per sciogliere i blocchi legati all'abbondanza, va bene. Eh, vi, vi mostrerò in diretta come molto velocemente è possibile cambiare stato, frequenza eh, come è possibile riallinearsi adesso vediamo se eh, chi si prenoterà per primo farà eh, in diretta questo percorso con me oppure se riuscirò a fare un lavoro di gruppo va bene in ogni caso eh, chi è interessato mi contatti privatamente al 340 50 08 40 ok 349 50 0840 eh, mi contattate e poi vi aggiornerò comunque eh, questo lavoro in diretta con logo ceiling lo farò venerdì alle 15.30 va bene eh, vi aggiornerò magari nella community e anche su facebook ricordatevi il mio canale connessioni angeliche eh, se non siete iscritti iscrivetevi al canale cliccando nella campanellina e naturalmente attivando le notifiche eh, così almeno ogni volta che io farò un video o una diretta verrete aggiornati. Bene, iniziamo la lettura. Eh, vi chiedo prima di iniziare, faremo una, una breve preghiera di protezione all'arcangelo Michele. Quindi vi chiedo con amore di chiedere ai vostri angeli, all'arcangelo Michele, qual è il gruppo di appartenenza più giusto per voi, qual è la lettura più giusta per voi. La lettura A, la lettura B o la lettura C? Potrebbe anche arrivarvi come informazione. Che eh, più letture sono, o tu addirittura tutte e tre, sono giuste per voi, per il vostro massimo bene. Eh, alla fine del mm, mm, del messaggio eh, pescherò diciamo una carta dal mazzo di ebra eh, che sono una coscienza collettiva che lavora eh, su, diciamo per insegnare alle persone come manifestare prosperità e abbondanza quindi leggeremo un messaggio anche di questa, eh, di queste energie superiori va bene iniziamo invoco la divina presenza di dio dea onnipotente padre e madre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 Bene, iniziamo con la nostra lettura angelica. Abbiamo il mazzo del uh, Gatwick di uh, Denise Lynn. Eh, molto bello perché il portale, voglio dire, quindi vediamo, siamo nel, nell'anno nuovo, quindi è un, è un portale, un nuovo inizio, un nuovo ciclo, una rinascita. Quindi avventura alle porte, ok, per il gruppo A, vediamo ora il gruppo B, molto interessante, nuove avventure, nuovi inizi per il gruppo A, vediamo, reinventa la tua vita per il gruppo b ok molto interessante anche questo radianza per il gruppo c ok ora vediamo <coughs> vediamo le carte dell'abbondanza cosa che messaggio hanno per noi <coughs> queste sono le carte degli angeli dell'abbondanza Vediamo qual è il messaggio per il gruppo A. Abbi il coraggio di chiedere e di accettare aiuto va bene. Vediamo il gruppo B. Ecco si è girata una carta. E ne è caduta anche un'altra, quindi le prenderemo tutte e due. A non inseguire, screma le amicizie. Questo è molto molto interessante. Gruppo C rischia con la guida del cielo. Bene, vediamo il gruppo C. Scusate, vediamo non il gruppo C, vediamo la, il terzo mazzo. Cosa ci vogliono dire gli angeli. Ok, fiorire. Questo è interessante. Nel, nel, nel gruppo C c'è radianza, invece nel gruppo eh, A fioritura, quindi è molto interessante. Gruppo B, nuovo inizio, quindi un nuovo inizio anche per chi appartiene al gruppo B. Vediamo un po'. Gruppo C, eccola qui, la, no, non voleva uscire. <ride> eccola qua, è uscita da sola l'energia della luna, ok, allora prendiamo anche una carta, sul... è quasi luna piena se non sbaglio, non vorrei dire fesserie, non ho idea di quando sia la luna piena, non mi intendo di queste cose, so solo che l'energia della luna eh, è fondamentale nel processo di manifestazione, in particolar modo quando abbiamo la luna piena, ok? Questo è molto interessante, lo leggeremo dopo, va bene? Allora, vediamo il gruppo A. Eh, diciamo che c'è una nuova avventura alle porte, va bene? Un nuovo inizio va bene eh, diciamo che è venuto il momento di esplorare la vita nuovi orizzonti è venuto il momento di avviare i tuoi progetti è venuto il momento di agire nella direzione dei tuoi delle delle tue intuizioni dei tuoi sogni dei tuoi obiettivi eh, fa, fa che eh, non rimanga tutto nell'etere, lettere ma che possa prendere forma eh, quello che è il tuo sogno il sogno potrebbe essere cambiato casa potrebbe essere avviare una nuova attività cambiare lavoro cambiare città eh, cambiare relazioni lasciare andare il passato chiudere con tutto ciò che ti sta impedendo di emergere ma aprirti al nuovo anche all'ignoto, va bene abbi il coraggio di chiedere aiuto e di accettare l'aiuto per manifestare abbondanza dicono gli angeli magari non riesci a fare tutto da solo da sola puoi chiedere aiuto a un amico, a un socio, a quelle persone che sai che possono esserti d'aiuto, che ti possono aiutare, abbi fiducia perché tutto veramente è possibile, tutto è fattibile. C'è questa carta veramente che eh, parla del, del fiore dell'otus, il fiore dell'illuminazione, il fiore del, della grandezza, della, un fiore maestoso, un fiore eh, straordinario eh, che cresce Addirittura nello stagno, no? È, è un fiore bellissimo: è un fiore che, ehm, che va a rappresentare la rinascita, la fioritura, va bene impara dall'esperienza passata ma non chiuderti al nuovo apriti al nuovo perché ci sono nuove possibilità nuove opportunità all'orizzonte va bene assolutamente purificati dal passato lascia andare tutto ciò che non serve e vedrai che tutto andrà per il meglio dicono gli angeli ok iniziamo col gruppo b è venuto il momento di, eh, di buttare via tutto ciò che non serve il tuo massimo bene dicono gli angeli veramente di pulire, di chiudere eh, con le vecchie relazioni che eh, ti hanno portato via tutto ciò che ti porta via energia, eh, che ti svuota, che ti toglie entusiasmo, lascialo andare, sia che si tratti di un lavoro non più funzionale, sia che si tratti di amicizie che non servono il tuo massimo bene o una relazione sentimentale che non è per il tuo massimo bene perché eh, sei sempre nel dare, ma c'è uno squilibrio tra il dare e il ricevere hai diritto di ricevere e magari queste persone o questa persona non è eh, in grado di darti quello di cui hai bisogno tanto è vero che questa carta viene anche rinforzata da, da quest'altra carta screma le amicizie veramente taglia le corde con tutto ciò che non serve il tuo massimo bene lascia andare proprio non, non ti serve è venuto il momento di attirare nuove opportunità e naturalmente si attirano in una frequenza superiore in una frequenza di gioia di gratitudine di entusiasmo di pace di serenità e di armonia eleva le tue frequenze hai bisogno di attirare non di inseguire perché eh, se no rischi di bloccare il flusso dell'energia dell'universo che vuole aiutarti a manifestare abbondanza a manifestare i tuoi sogni ma lo devi fare aprendoti al ricevere senza forzare gli eventi lascia che tutto arrivi nel momento giusto attraverso la sincronicità divina assolutamente ci sono lune nuove all'orizzonte un nuovo inizio anche per voi nuovi inizi eh, veramente ehm, c'è abbondanza alle porte, c'è eh, gioia, puoi dormire bene la notte: nel senso che eh, accadranno solo cose meravigliose nella tua vita. Continua a pregare, a chiedere aiuto a Dio, agli angeli, all'arcangelo Michele, perché veramente la, la tua vita sta ehm, si sta mh, aprendo un nuovo, ori, nuovi orizzonti. Va bene, ok? Eh, proteggi assolutamente le tue nuove idee. Proteggile, non condividere i tuoi sogni con persone che non comprendono che non vibrano nella tua frequenza queste persone non necessariamente sono delle persone eh, sbagliate negative nel senso eh, sono persone che non comprendono perché magari non, non riescono nemmeno a immaginare che i tuoi sogni così ambiziosi possano veramente eh, manifestarsi quindi potrebbero scoraggiare non condividere con le persone che non, non vogliono il tuo bene, che non, che non sono ottimiste, con persone eh, che non hanno i tuoi ideali. È meglio tenere segreti i tuoi progetti. Va bene, mi raccomando ok passiamo al gruppo c la tua la tua luce illumina il mondo energia di radianza guardate c'è una perla una conchiglia con la perla eh, tu sei la perla tu sei la luce tu sei il faro tu sei la guida per gli altri tu sei un operatore della luce tu sei messaggero e messaggera di verità saggezza e integrità eh, non bisogna essere perfetti per essere degli operatori di luce, molti operatori di luce prima di iniziare ad agire, a opera, ad operare, a, a servire eh, per aiutare gli altri, praticamente loro vogliono prendere tutti i diplomi, tutti i corsi di formazione, vogliono completarsi, completare sicuramente la propria formazione, ma questo non significa raggiungere la perfezione prima di aiutare, prima di servire, prima di operare il tuo il tuo la tua missione assolutamente tu puoi farlo se c'è bisogno della tua saggezza della tua grandezza gli angeli ti dicono che per raggiungere abbondanza infinita è venuto il momento di rischiare rischiare agire azione nella direzione del sogno va bene assolutamente pregare durante la, le fasi lunari mentre la luna eh, sta ehm, diciamo è piena nelle fasi anche crescenti della luna la preghiera è molto potente eh, in queste non so da voi però qua in sardegna ancora le giornate sono calde eh, la, la sera non c'è tanto freddo quindi anche una meditazione all'aria all aperta per dire la notte con la luna piena può essere molto molto potente nel processo di manifestazione pensate che ci sono persone che uh, lavorano per aumentare la propria intuizione durante le, le fasi della luna piena va bene eh, sì, fanno dei veri e propri seminari, incontri. Tra, eh, abbiamo ad esempio Fabio Marchesi che fa dei, dei lavori molto potenti nelle isole Tenerife, dove la temperatura emite, è meraviglioso e si può veramente fare un lavoro molto potente di connessione per sviluppare la propria intuizione, la propria connessione divina. Quindi chi non può fare queste esperienze può comunque fare eh, l'esperienza da solo. Da sola attraverso meditazione, preghiera, eh, in silenzio eh, possono accadere cose meravigliose. Io consiglio sempre di utilizzare la protezione sacra dell'arcangelo Michele. Anima infinita, anche per te c'è un futuro meraviglioso. Quindi, assolutamente rischi, agisci nella direzione dei tuoi sogni e dei tuoi obiettivi. Bene, questo è un messaggio per tutti voi. Okay? Um, quindi quello di cui hai bisogno non influenza quello che sta diventando. Ok? Um, diciamo che è venuto il momento di parlare bene, di pensare bene, ok? Di uh, capire veramente cosa tu vuoi dalla vita. Uh, diciamo che se tu sei più ricettivo se tu sei più aperto uh, al ricevere tutto arriverà in un, in un flusso di energia molto potente ma se tu parli hai delle premonizioni negative e ti focalizzi su quello che è adesso, eh, quello che adesso non è altro che il risultato di pensieri ed emozioni del passato, quindi non focalizzarti sull'apparenza. L'apparenza non è la realtà, la realtà puoi crearla tu attraverso nuovi pensieri, nuove emozioni, nuove, eh, nuove intenzioni pure di amore nella direzione del sogno nella direzione del tuo obiettivo tu puoi eh, tu puoi creare la tua realtà perché lo farai consapevolmente o inconsapevolmente quindi sii consapevole del tuo potere crea la realtà che tu vuoi vibrando nella frequenza nella direzione dei tuoi sogni e dei tuoi obiettivi più puri dell'anima bene anime infinite abbiamo finito la nostra lettura angelica mi raccomando venerdì ore 15.30 faremo un lavoro di manifestazione con logo ceiling e riprogrammazione ancora non so come però connettetevi sul canale youtube di connessione angeliche perché sarò in diretta con voi eh, chi vuole lavorare con me vedremo se lavoreremo uno per uno in gruppo eh, è tutto da organizzare ma non preoccupatevi tanto comunque posso mh, lavorare massimo con 10 15 persone quindi eh, contattatemi privatamente se siete intenzionati a fare questo lavoro di mezz'ora un'ora va bene questo perché perché voglio lanciare promuovere il mio prossimo percorso di manifestazione un percorso di 6 settimane ok adesso vedremo se farlo dalle 6 alle 9 settimane va bene dove eh, veramente vi insegnerò e vi guiderò passo dopo passo eh, per ehm, sciogliere tutti i blocchi i sistemi di credenza le paure sarà un lavoro collettivo il costo sarà veramente ehm, alla portata di tutti approfittate di questo nuovo lancio di questo corso di manifestazione perché veramente eh, mh, sarete massimo 10 15 persone eh, e eh, potrete veramente fare un lavoro incredibile che norma, normalmente io faccio privatamente come coaching one to one ho deciso di farlo in gruppo è ancora più potente eh, e i risultati saranno straordinari a un costo veramente basso quindi approfittate di questo nuovo lancio volevo anche informarvi che mi occupo di fare le letture angeliche con l'utilizzo delle carte oppure come connessione diretta con gli angeli e con l'arcangelo michele va bene mi occupo di facilitare il riequilibrio energetico la guarigione energetica con le nuove frequenze di luce che aiutano a portare equilibrio armonia pace in tutti i livelli fisico mentale emozionale e spirituale la tu hai bisogno ok mi occupo anche di facilitare one to one logos healing um privatamente, one to one, per sciogliere tutti i blocchi, le paure, eliminare i sistemi di credenze negativi, i traumi del passato, per aiutarvi a riprogrammare il vostro inconscio affinché l'inconscio possa seguire la vostra volontà, quello che voi volete veramente, quello che voi volete realizzare e manifestare nella vostra vita. È un lavoro veramente potente per qualsiasi informazione senza in impegno non esitate a contattarmi ok intanto vi saluto e ci sentiamo la settimana prossima un bacione a tutti a presto ciao a venerdì mi raccomando